che conoscete benissimo, Silvia Facciano. Ciao a tutti! tutti benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con gli street gorilla ciao Ciao che mi faranno fare un circuito dedicato alle donne che ah, faremo qua la gara il 3 febbraio in questa palestra e l'obiettivo è quello di farlo nel minor tempo possibile quindi qual è il mio massimo eh, tempo limite 10 minuti un giro? Un giro non fai proprio easy dai adesso li facciamo vedere e poi facciamo il la challenge ok ok, okay. No, c'è cioè... anche l'intermedio, però ci sono quattro pulacchi. Quello non è l'intermedio, quindi è un no, pulacco. No, no, cioè, no, è un pulacco. è, no, è... è, è... è... è un Però vabbè, diciamo che... Allora, ma diciamo che in Italia il nostro è donne e ce l'hanno, ce ce l'hanno, una, non però loro fanno kick kicking eh no no, no anche stricking no no è fuori sulla sua voce è testa partiamo subito con gli esercizi ovviamente li farò solo io perché lui è, eh <ride> no non fallo un po' ma oh, lo sono sugli squat sugli squat sugli allora il primo esercizio è australia pull up australia pull up blocco articolare con braccio completamente di distese vado su e scendo, comando addome contratto, quindi brutti contratti e bello dritto, non robe molli, non così e non così, Posso provare? cioè, certo. ah, si, sì. squat, la squat, base, partenza, gambe tese, vado giù, Devo... eh, la gamba deve arrivare a 90 gradi, quindi così non è valido, e così è inutile in realtà, 90 Il ebrale, sì. punto di piedi, farlo in modo corretto. Abbiamo 8 push-up, anche in questo caso push-up, partenza braccia tese, così, vado giù e torno su, sempre completando, Scusi. sempre tenendo le braccia tese. Se faccio così, questo non è valido, oppure faccio troppo poco, devo superare i 90 ⁇ in questo caso e andare su. Supero i 90 ⁇ e vado su. Non bisogna inarcare la schiena. Bisogna stare ben tesi, quindi addobbo doppio contratto, anche in questo caso. 8 8. Questo comincia a essere impegnativo, eh? quindi questo... Perfetto. Ma non per lei però. Sì, però basta, poi me li tengo per dopo. <ride> no, sì, no, sì. E eh, jump box, l'altezza è questa. È e... la più bassa che abbiamo. Sono a... dei... 20, 10, quindi, vabbè, poi i calcoli li potevo a fate casa. Google! <ride> Adesso! E niente, devo saltare, così, arrivare in mezzo, stendere completamente le gambe e scendere. Devo arrivare in mezzo, non devo fare questo, ok? Devo andare su, in mezzo, stendere completamente le gambe e andare giù. qui, cioè, se c'è, non fai questo, posi no. poi fai così, la sì. proprio Cartetto... Vai, vai, vai. <ride> vai è come se tu invece di partire dal basso parti dall'alto quindi riposi qui parti da su Bene, okay. vai scendi e Più veloce e ora veniamo al barbis quindi partenza gambe tese vado sul stendo abbraccia che ok, date, radicchio, salto, torno giù, sento, radicchio, salto, poi dico che non è un balfis, è okay. vero, diciamo che è un balfis sempre piccato, ma perché non abbiamo fatto così in gara? Perché abbiamo fatto già fare il push-up prima? Se facevamo fare il push-up anche questo è. Morito, da poco, esatto. è un po' pesato, complicato no, anzi, voglio vedervi anche voi no, no, eh, fallo Claudio, adesso lo tu tra va, l'altro un braccio se volevi, sfidare no. <opolitansive> allora, questo circuito se fatto una volta, ok è la challenge, ma se riposate due minuti e lo fate per 3 4, 4 volte sarà un ottimo workout esatto, è, è, è, è va, anche tosco eh perché Cardio, forza, continuazione. Breve e intenso, perché a fine. Più o meno se lo fate 3-4 volte durate, la anche Sì, dai, ma Sì, anche meno, che perché... sì, cioè, cioè, se fate... chiudete il circuito, magari sì. 5 minuti, perché poi magari la prima volta lo chiudete veloce, sì. perché sì. piano vi è sempre stanche. Quindi... No, ma è tosta, push-up e poi mi secchiano, quindi farmi 12. no allora no, è, sono parecchio sono parente. E per quello che non ho messo il <ride> Comunque non per mettere pressione alla nostra Silvia, ma è arrivato il momento di fare la challenge. Quindi adesso qua comincia ad essere un po' definitiva la cosa. Vabbè, sei pronta? dire che è farlo. Sono pronta psicologicamente, <ride> eh, fisicamente lo vedremo. <ride> eh no beh, dai, puoi farcela, puoi farlo. Sì, sì, l'ho visto, dai, che, che gamma. È allenata. E niente ragazzi, Maurizio. Alla gara! 9 e 10 <ride> workout finito <Sento. ride> tempo, attenzione, ce l'avrà fatto tra 10 minuti? Ah sì Dai 2 sì, sì, minuti no? e 47 è proprio il suo terzo è tosta Considerate che il primo giro, come vi ho detto prima, se vale più giri eh, il workout sarà intenso. Poi lei è stata veramente molto brava perché non ha spezzato le ripetizioni di push up, ovviamente potete anche spezzare, perché 8 push up upon, sono tutto un brutto un po', eh, non è facile. Detto questo ragazzi mi raccomando, se il video vi è piaciuto cliccate sul tasto like, condividete il video, iscrivetevi al canale e.. Eh... Qualunque informazioni la troverete nell'info box. <ride> E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao. <ride>